il quale si è come dire ci ha abbracciato nel senso di artistico della parola fare il cantante partecipa con un grande eh, piacere alle nostre iniziative uh, bon. io in questo momento oltre che eh, parlare di Saverio Dionisio alla ricerca di nuove sfide comunicative, vorrei cominciare a eh, dire due poesie di Parizza, che è la, eh, la direttrice artistica del chi di voi eh, l'ha vista è stato fortunato perché io personalmente in tanti anni l'ho vista un paio di volte. E allora io eh, comincerei con una poesia dunque eh, dicendo intanto quello che Roberto Vanessa stessa ha, eh, ha, ha scritto. Uh, il concetto che oggi molte persone hanno di poesia è di qualcosa che esprima sentimenti di rilievo straniamento, in realtà mielose e il più delle volte intrise in un romanticismo quasi irreale. Forse perché alla poesia, pur utilizzata per scopi molto diversi, spesso si attribuisce il compito di liquido e di cuori magari restini a schiuderci all'amore io credo invece che la poesia sia molto altro e qui ce lo, uh, ce lo scrive come in questa, in questa poesia che sia poesia lo so che mi aspettavi in traviste a numero di raggi caduti indicavano la strada per la notte solita di malinconie e vuoti colori so che mi aspettavi al parco di porta sempre chiusa e sono che passare in cerca di regolari palpiti e dolori muti di anime e è sempre mai il padre e ancora mi aspetti non so per provocare dall'anima pesante e stanca ma a te mi arrendo che solo mi vuoi altro non posso mi ricerco misca in cuore la sorte destino e mi getta sul tappeto morbido dei sogni, prato e steli curvi di più giallo che dello sciogliere dell'indaco ancora non credo al mattino è favore di luce al magnesio questo giorno e nulla dice ai passi confusi sul sensato ma io ti cerco, in faccia alle intelligenze del creato che sanno forse i miei ti voglio Certezza e senso ancora nella pallida sequela dei tramonti.